st United vs Manchester City Brunley vs Chelsea Liverpool vs West, West Ham Limited Quest'uomo è un meme dell'ultimo mese, mi è arrivato di recente da un mio amico e l'ho girato a mia volta perché è molto divertente ma chi è quello che in molti banalmente etichettano come il giornalista africano? Perché a me quando sento una storia piace andare oltre e scoprire la storia, quindi andiamo a vedere. L'uomo è ganese e si chiama Aquasiboadi ed è noto sotto il nome d'arte di Acrobeto, che il traduttore mi consiglia di rinominare Roberto e citando wikipedia è famoso per le dimensioni del naso le premesse ci sono tutte quindi è nato nel 1962 in questa regione qui non si sa di preciso dove abbia vissuto ma si sa che è l'ultimo di 11 fratelli di cui ahimè è l'unico vivo Piccolo Roberto non ebbe un'istruzione, ma riuscì in qualche modo a diventare una stella del panorama cinefilo-ganese. Inizialmente, sulla fine degli anni 90, iniziò come membro fondatore a far parte del Cristo-Safo Drama Group, un gruppo di comici locali, apparendo nel K-Soap Concert Party. Poi nel 2008 si unì alla Kumawood, azienda cinefila fondata nel 2006, e figurò in più di 100 film. Tra i più abbiamo Acrobato Back to School, Acrobeto Taxi Driver e il più recente Huawei Bus Ora, se mi conoscete bene saprete che io sicuramente avrò fatto di tutto per vedere almeno uno di questi E... beh, Acrobeto Back to School è su YouTube, è in versione completa, quindi... già Ok, quindi si chiama Acrobeto Roberto a piacere, è un attore principalmente comico, ma perché stava leggendo i risultati delle partite? Perché adesso Roberto ha cominciato proprio da pochissimo a condurre un TG comico per UTV, che è un canale corrispondibile alla Rai e che fa in parallelo TG seri e molto accurati, per quanto la sigla del TG è questa. Deve essere bellissimo svegliarsi un giorno e ritrovarsi ad Accra con questa musica alle 7 del mattino. Uh. In realtà ho sfruttato l'occasione per guardarmi diversi video di UTV. Ed è chiaro che il paese, come in gran parte del continente africano, è in sviluppo e ha tantissime bellezze, ma allo stesso tempo il gap da colmare è ancora molto molto grande. Basta vedere le condizioni dei loro studenti ammassati in classe che sono stracolme. Anche se guardate il metodo di insegnamento di questa insegnante, tipo un gioco a quiz deve essere davvero molto divertente. No, aspetta, torniamo seri che hanno, hanno ancora tante cose da, da migliorare. Cioè questo tipo che si è fatto un'automobile da solo, cioè wow, complimenti, però.. Le magie, certo non mancano, magari un po' di fondi. Quindi se volete aiutarli vi lascio un link in descrizione, ma beneficenza in generale è sempre fantastica, quindi scegliete voi. Comunque non sono l'unico ad aver notato il giornalista canese, visto che ha avuto ospiti di recente da Spagna e Francia, quindi per favore, Roberto Acrobeto! I'm talking to you, please. Call me! Let me appear in UTV News! Let me represent my country! It's Mozzarella! Ciao! And sorry because of the pyjama, but uh, I have a disease. I'm dumb.